nuovo video tutorial, mostrerò come realizzare questo simpaticissimo poncio coprispalle che io ho deciso di chiamare note d'autunno, per quanto riguarda il filato ho utilizzato quello della big ball che è un um, 60% lana, 5% alpaca e 30 per, eh, 35% acrilico, ogni gomitolo è da 250 grammi e misura 750 metri, per poter realizzare questo poncio io ho utilizzato il colore marrone e ho utilizzato due gomitoloni del secondo me ne è avanzato veramente tanto, infatti penso che lo utilizzerò per fare qualche altra creazione, magari anche una bascimina da poter abbinare a questo punch o un bel cappello, devo ancora decidere per quanto riguarda l'uncinetto ho utilizzato quello del 5, in descrizione come sempre vi lascio il link al sito Centano con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori e ce ne sono veramente tantissimi a parte i vecchi a cui sono stati riassortiti, come il grigio chiaro, come il uh, un, uh, mi sembra il rosa uh, ci sono anche dei colori nuovi come il rosa antico, il panna, il bianco e nero, quindi potete fare questo poncho nel colore che più vi aggrada per una taglia MOL vi consiglio comunque due gomitoloni perché ce la fate tranquillamente, anche perché Um, secondo me eh, dovete mettere delle catenelle in più soltanto se volete che il poncio vi scenda di più quindi invece di arrivare come arriva a me a metà braccio quindi i gomiti se lo volete che vi arrivi più in basso allora in quel caso vi dico che dovete andare a mettere più catenelle ma comunque con due gomitoli ce la potete fare tranquillamente in altezza invece potete fare come me perché comunque eh, io sono alta quindi come altezza va benissimo per tutti i tipi di taglie mentre per larghezza dipende da voi quanto volete avere lunghe le maniche di questo eh, poncio per poterlo realizzare la lavorazione è semplicissima, si atterrano queste strisce forate con dei motivi a fiori con strisce di lavorazione più chiuse, quindi sono in totale, se mi ricordo bene, sono 15 giri che vanno sempre ripetuti. Per quanto riguarda invece la, la creazione, si vanno a fare due rettangoli: uno per la parte avanti e uno della parte dietro, montando lo stesso numero di catenelle e facendo lo stesso numero di motivi in altezza. Una volta fatto ciò si può andare a cucire sulle spalle. Io vi dico quanto ho cucito ma in potete cucire anche di più se volete lo scollo eh, più chiuso, non così largo come il mio e anche sotto anche in quel caso io ho cucito fino ad avere la larghezza giusta per i miei fianchi farla passare senza che però mi stringa quindi in quel caso anche voi sotto magari se siete una taglia M o L andate a cucire di meno rispetto ai centimetri che ho cucito io, io direi io sotto ho cucito 24 cm per una taglia M andate a cucire 20 cm per lato, per una taglia L andate a cucire sui 15 cm per lato in modo tale che sotto vi sia un po' stretto ma non tantissimo da poter poi magari se appena alzate le mani vi alzi anche quello che indossate sotto. Detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideri realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Speruzzare oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio o come Incentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro poncio io ho deciso di utilizzare il filato Big Bull che è questo gomitolone da 250 grammi e il colore che ho scelto io è il colore marrone lavoreremo con l'uncinetto numero 5 e io vi, lascio, vi mostrerò come realizzare um, il motivo lavorando su un piccolo um, campioncino vi dico già che in questo campioncino io ho montato 49 catenelle mentre nella lavorazione vera e propria monterò 169 catenelle la lavorazione si ottiene lavorando su un multiplo di 12 a cui poi vanno aggiunte 13 catenelle per poter avere l'inizio uguale alla fine il poncio verrà realizzato lavorando due pezzi che poi cuciremo insieme sia sopra le spalle che sotto in modo da creare quei ponci però larghi che hanno anche le maniche detto ciò quindi vi mostro come fare i nostri giri e andiamo a fare il primo giro che consiste nel realizzare Tenete fermo qui dove avete il, la prima catenella, andate a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 5 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, torno dove ho la prima catenella e da qui vado a contare 5 catenelle una due tre quattro e cinque entro nella sesta e vado a fare una maglia alta 5 catenelle una due tre quattro e cinque prendo il filo salto 5 catenelle entro nella sesta e vado a fare una maglia alta ancora 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle entro nella sesta e realizzo una maglia alta ancora 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle entro nella sesta e realizzo una maglia alta ancora scusate mi tiro un po' di filo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto 5 catenelle entro nella sesta e realizzo una maglia alta devo fare questo per tutto il giro quindi andiamo a fare sempre 5 catenelle saltiamo 5 catenelle entriamo nella sesta e realizziamo una maglia alta 3 4 e 5 e continuo 5 catenelle entro nella sesta e vado a fare una maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 entro nell'ultima catenella e vado a fare una maglia alta ho terminato così il mio primo giro per sapere se avete fatto bene le vostre eh, il numero di maglie andate a contare 2 ma due maglie a volta quindi vedete 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 vi dovete rimanere poi con una singola se vi trovate così quindi a coppie di due più una singola avete fatto bene quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi 1 2 3 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo vado nella maglia alta successiva e vado a realizzare 7 maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 7 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto una maglia alta entro nella successiva e di nuovo da fare sette maglie alte e questo è quello che ripeteremo per tutto il giro quindi vado a fare 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 e 7 5 catenelle, 1 2 3 4 5 e di nuovo saltiamo una maglia alta, andiamo nella successiva andiamo a fare sette maglie alte. 1 2 3 4 5, 6 e 7. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto una maglia alta, vado nella penultima del mio giro e vado a fare sette maglie alte, 1, 2, 3, 4. 5 6 e 7 quindi ripeto questo è quello che facciamo durante tutto il giro andiamo a terminare il giro facendo 2 catenelle prendo il filo vado salto 5 catenelle entro nella terza che chiudeva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il secondo giro Possiamo girare e andare a fare il terzo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta catenella di separazione Prendo il filo vado dove ho la prima delle mie maglie alte vado a fare una maglia alta Una maglia alta sopra la seconda maglia alta Una maglia alta sopra la terza maglia alta catenella di separazione salto la quarta maglia entro nella quinta e vado a fare una maglia alta una maglia alta sopra la sesta maglia alta una maglia alta sopra l'ultima maglia alta 5 catenelle una 2 3 4 e 5 e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta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 vado direttamente dove ho le maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta Una maglia alta, sopra la seconda maglia alta Una maglia alta sopra la terza maglia alta catenella di separazione si salta la quarta maglia e di nuovo una maglia alta sopra la quinta una maglia alta sopra la sesta Una maglia alta sopra la settima 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 saltiamo andiamo direttamente abbiamo le maglie alte e realizziamo il nostro motivo per l'ultima volta nel terzo giro quindi una maglia alta sopra la prima una maglia alta sopra la seconda una maglia alta sopra la terza catenella di separazione salto la quarta maglia entro nella quinta realizzo una maglia alta Una maglia alta sopra la sesta una maglia alta sopra la settima per terminare il nostro terzo giro realizzo una catenella prendo il filo entro nella terza catenella che qui aveva mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il terzo giro andiamo a fare il quarto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sa prima maglia alta quindi una 2-3, prendo il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle tre maglie alte, quindi una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una seconda maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, una terza maglia alta non chiusa sopra la terza maglia alta, chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle: una, due, tre. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta 3 catenelle: 1, 2, 3. Prendo il filo e di nuovo ad fare una maglia alta non chiusa sulle successive 3 maglie alte. Quindi entro nella prima e realizzo una maglia alta non chiusa. Entro nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Entro nella terza e realizzo la mia terza e ultima maglia alta non chiusa. Chiudo le maglie. E di nuovo ad realizzare 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e ricomincio da capo quindi 3 maglie alte non chiuse una sopra una delle maglie alte quindi prima maglia alta non chiusa successiva seconda maglia alta non chiusa successiva terza maglia alta non chiusa chiudo le 3 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle maglie alte quindi prima maglia alta non chiusa seconda maglia alta non chiusa terza maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme 5 catenelle 1 2 3 4 5 e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle successive tre maglie alte, scusatemi si sta attorcigliando il filo, eccomi, quindi una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda, una maglia alta non chiusa sopra la terza, chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho le altre maglie alte realizzo una maglia alta non chiusa quindi prima maglia alta non chiusa successiva seconda maglia alta non chiusa successiva terza maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e vado a terminare il giro facendo sempre tre maglie alte non chiuse quindi una 2 e 3 chiudo le tre maglie alte insieme 4 catenelle 1 2 3 e 4 scusate 3 catenelle non 4 quindi 1 2 3 vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo e vado a fare 3 maglie alte non chiuse 1 successiva 2 successiva 3 Chiudo le tre maglie alte insieme prendo il filo salto una catenella entro nella terza che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta Ho terminato così anche il mio quarto giro andiamo a fare il quinto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 5 catenelle di separazione una due tre quattro e cinque prendo il filo vado direttamente dove ho la maglia alta singola quindi qui quindi salto le tre vado qui e vado a fare una maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto vado direttamente dove ho le 5 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia alta e si ricomincia 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho le 5 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e di nuovo vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta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 vado dove ho la mai la terza catenella che voleva la mia maglia alta quindi sto terminando il quinto giro e vado a fare una maglia alta terminato così anche il quinto giro adesso andiamo a fare il nostro sesto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Catenella di separazione prendo il filo entro nella terza catenella del gruppo di 5 e realizzo 2 maglie alte una 2 catenella di separazione vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte una e due e si ricomincia da capo catenella di separazione. Vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5, realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, vado dove ho le, 3 catene, le 5 catenelle, entro nella terza e realizzo 2 maglie alte, 1, 2 catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro quindi rifacciamo un'altra insieme vado ho la maglia alta realizzo 2 maglie alte una e due catenella di separazione vado ho la terza catenella e realizzo 2 maglie alte una e due catenella di separazione e continuo così per tutto il sesto giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare col settimo sto terminando il sesto giro ho fatto le due maglie alte all'interno della terza catenella la catenella di separazione vado dove ho direttamente la terza catenella che qui leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il mio sesto giro mi giro con la lavorazione e adesso dobbiamo ripetere il sesto giro per un totale di 10 volte quindi per 10 giri e vi faccio rivedere come andarlo a fare andiamo a fare 3 catenelle che sono messa prima maglia alta una catenella di separazione andiamo tra le due maglie alte andiamo a fare due maglie alte una e due Catenella di separazione, vado nelle successive due maglie alte. Vado tra le due maglie alte, e realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive. Di nuovo ad fare due maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive. Di nuovo da fare due maglie alte, una e due. Catenella di separazione ricomincio da capo devo fare quindi terminerò poi facendo sempre due maglie alte tra le due maglie alte una catenella e una maglia alta sopra la terza maglia alta quindi lo stesso giro lo andiamo quindi sesto giro lo andiamo a ripetere per un totale di 10 volte quindi una questa è già la seconda, devo andare a farlo per 10 volte. Fatto ciò, vi farò vedere come ricominciare da capo, perché avremo finito il nostro motivo, quindi si ritornerà a fare il primo giro e vi mostrerò come. Quindi ricordate, il sesto giro va ripetuto per un totale di 10 volte. Allora, ho ehm, terminato i miei 10 giri, vedete sono 10. E quindi adesso si ricomincia da quello eh, dal primo giro che abbiamo fatto qui e vi faccio vedere come fare. Vi ricordo che questo è un campione, io nel mio, ehm, nella mia poncho monterò per entrambi i rettangoli perché dobbiamo fare due rettangoli, uno dietro e uno avanti. 169 catenelle. Che secondo me vanno benissimo. Comunque eh, questo lo dirò anche proprio all'inizio del video quando presenterò la creazione. Vanno benissimo per un qualsiasi tipo di taglia se la volete larga come la mia se poi naturalmente volete che le maniche scendano ancora di più allora in quel caso dovete andare ad aumentare le catenelle quindi riandiamo andiamo a fare il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta 5 catenelle di separazione 1 2 3 4 e 5 prendo il filo vado dove ho il secondo gruppo di due maglie alte vado tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 prendo il filo e di nuovo salto un gruppo entro nel secondo tra le due maglie alte e realizzo una maglia alta ancora 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto un gruppo di 2 maglie alte entro nel successivo e realizzo una maglia alta e continuo così per tutto il giro quindi 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 si salta un gruppo di due maglie alte si entra in successivo e si fa una maglia alta e continuate così per tutto il giro e poi ripetete questi 5 che abbiamo fatto all'inizio e poi di nuovo 10 giri ripetendo sempre il sesto uh, io vi dirò naturalmente poi quante volte ho ripetuto il motivo prima di arrivare all'altezza desiderata e poi quindi andremo a fare, vi farò vedere anche quanto andò a cucire sia per le spalle che per la parte di sotto allora ho terminato il mio primo rettangolo ho ripetuto il motivo per tre volte quindi i miei diciamo fiori eh, e la parte più chiusa per tre volte e quindi l'altezza è di circa 50 centimetri adesso andrò a fare un secondo pannello della stessa lunghezza e montando naturalmente lo stesso numero di catenelle terminato anche il secondo pannello e adesso non ci rimane altro che cucirli tra di loro io cucirò scusatemi dall'esterno verso l'interno sia qui in alto che anche un po qui in basso quindi sempre dall'esterno verso l'interno naturalmente al basso cucirò meno rispetto alla parte alta perché la parte alta abbiamo eh, dobbiamo fare lo scollo mentre nella parte bassa comunque c'entra la nostra vita quindi andremo a cucire di meno qui nella parte bassa adesso andrò a cucire vi dirò alla fine quanti centimetri sono andata a cucire sia per la parte in alto che per le due parti in basso. Ho cucito i due pezzi, ho cucito per 34 centimetri le spalle, sia da questo lato che da quest'altro lato: mentre per la parte di sotto ho cucito per 24 centimetri, diciamo per circa 4 fiori, sia da questo lato, naturalmente che da quest'altro lato. Non farò alcun tipo di bordino né intorno agli scalfi né intorno a, um, allo, sca allo scollo e quindi si può dire che il nostro poncio è terminato.